Ciao a tutti ragazzi, mi sono Delmetix E De Marco 007, mi sa che anche io non stava l'altra volta Ok, non basta ancora il volume Bene, siamo tornati su Undertale uh, Questo è il primo video da un po' di tempo Dopo la live di Paper Mario ovviamente uh, Veramente non lo pubblichiamo subito dopo Lo so, però è un, un primo video da un bel po' di tempo Lo stiamo registrando adesso a Il 23 di maggio, quindi Poi lo vedrete tra un bel po' Stiamo cercando di fare una stop pile di video Bene, quindi nella scorsa parte ci avevamo fermati Se magari ok, clicchi di Ci avevamo fermati qui Metti il schermo intero, grazie Non posso mettere il schermo intero Se no si, si rovina tutto No, metti quello lì centrato Così vediamo almeno <ride> Ok Ok, vabbè, andiamo Bene, nella scorsa parte ci avevamo fermati qui In questa parte siamo Hai sentito quello che hanno detto? Dicono che un umano sia... Un umano indossante una maglia a riga. Indossante? Sì, si può dire. Uh, attraversare questo posto. Ho sentito che odia i ragni. Ho sentito che ama calpestarli. Non so se si riferisce proprio a me oppure alla sì. razza umana. No. Ho sentito che gli piace staccargli le gambe. <ride> non vai più veloce, <ride> mi dispiace. Anzi, forse vai più lento. Ok, no. Non credo. Ho sentito... Hello? Che sono molto tirchi con i loro soldi. Oh no. <ride> Perché <ride> tu non lo sei bella affatto, Maffet. Pensi che il, il tuo gusto sia troppo raffinato per i nostri dolci, non è vero, cara? Cara, caro, e Billy. È giusto, Billy, caro. Che, que, que, oh, si oh, può oh, scegliere il genere del personaggio noi abbiamo scelto vabbè, maschio. Vabbè, sì, lo so. Bene, um, sconcordo. <ride> <ride> non mi ricordo come si dice. Sono in d'accordo. Vabbè, sono in disaccordo, è giusto, sì. Non sono d'accordo con, con questa nozione. Sì. Penso che il tuo gusto... Sì, è esattamente quello che... Ah, che è quello che è la prossima, diciamo... Batch, come si dice. Generazione. Vabbè, diciamo, la prossima... I prossimi ragni hanno bisogno. La prossima uh, esplosione di uh, runny. Muffet. Muffet, vabbè... Uh, uh, in effetti, taglio. Uh, Muffet, come le Royal Guard, non importa come li sperate, però gli bisogna per forza farlo. E ora bisogna... Cioè, il, il, per il 100% basta fare. Cioè, non c'è bisogno di fare qualcosa di strano. Bene, il, la mossa speciale di Muffet che ti fa diventare viola. E ti puoi muovere soltanto su quelle righe. E poi in orizzontale dove vuoi mm -hmm. Penso che viola ti stia meglio. Sì. Sei intrappolato in una strana. Ragnatela viola. Sì Perché sei così. bianchi di faccia? Cioè... Pallido. Eh, pallido. Dovresti essere fiero. No. Vabbè comunque sia sono facili da schifare i suoi attacchi all'inizio, ovviamente. Sì, una volta io l'avevo imparata a memoria. Muffett ti ti riempi una, una tazza di anni. Orgoglioso che diventerai una deliziosa torta. Mi dispiace ma ho deciso che quella è la risata che mi ha aspetto da ricordo. Vabbè, è sempre la stessa tazza. Questi sia potete vedere a destra dice up next, cioè il, pro il prossimo attacco in cosa consisterà, quindi uh, ci sono due... Doppi ranni? Cioè due ragni cioè che posizione. ci sono solo, no, ci sono solo ragni. dire. Ah, prima, anche quando ce n'è solo uno, nel senso ora c'è il doppio apposso in lei. Ah ok, è sempre quello detto, sì. Ah già. Lasciarti andare, non essere, sci non essere sciocco. Vai. Donuts e. Donut! Tunut! La tua anima farà felice tutti Ianimo! No! Ehm Question. Sì, so oh così. oh ecco, questo ah, sì, è vero! Mi raccomando, quando vedete questo sapete che dovete correre. Oh come. come sono. diciamo. sono molto crude. Cool. Rude. Vabbè. Rude da parte mia. Ho oh, dimenticato di introdurti al mio animaletto È l'ora della colazione, non è vero? Uh, Divertitevi Sì, scuotere la, la scatola non cambia nulla sì, Ed ecco il, il suo animaletto Ora dovete praticamente continuare a salire Mentre schivate gli attacchi uh, Questo lo farà tre volte fino a quando non finirà la battaglia sì. Prima colazione, poi pranzo, poi cena eh la persona di cui ci hanno avvertiti è no, che, ha, che ci ha avvertiti la persona di che te. ci ha avvertiti di te uh, ok, non me lo ricordo bene Muffet ordina la, la tela intorno a te ci ha offerto un sacco di soldi per la panna lo fa per i soldi si sì. e anche perché non abbiamo comprato i suoi dolci anche se li abbiamo comprati quindi ne hanno dato informazioni false mm. odora come una <ride> come delle, delle ragnate la pena sfornate avevano un, un sorriso così dolce e <ride> people ah si sì, croissant sono dei boomerang Mm -hmm. Vai. Vai, ah, sì, la se non la leggo, se non la leggo. è strano, ma giuro di aver visto: qual... cioè, giuro di avervi visto nel... nelle ombre cambiare forma. Cosa? Ha visto il tizio che l'ha suggerito: nelle... nelle ombre cambiare forma. Ok, tutti, tutti i ragni applaudiscono A ritmo della musica non ci credo oh è l'ora di pranzo mm -hmm. e ho dimenticato di dare da mangiare al mio animale sei una pessima padrona bene facciamolo morire di fame oddio GG il primo danno provo due danni GG complimenti, complimenti. che complimenti. poi è sempre glitchata quando inizia questo attacco la ragnatela interna ok non so se mi prende per glitchato eh si, ora dopo te lo faccio vedere Plessi, Ok. Muffet fa una danza sincronizzata con tutti gli altri anni. Con tutti quei soldi Finalmente i clan di, di rani potranno essere riusciti Oddio sono veloci Sono son dei eh, rani Mi sa che non hanno proprio una pattern questi Tutti gli spider... Bene, prossimamente l'attacco saranno due occhi no. <ride> Hai sentito? Dei rani sono stati intrappolati nelle rovine per generazioni Vanno sotto anche la... se vanno passano da sotto la porta il caldo... Sì, il caldo certo il freddo fatale di Snowdin è impassabile no, sono in tutto l'underground quindi questo è facile da schivare, basta capire Lui. la pattern basta essere francese, anzi uh, per... sì. ma con quei soldi dalla tua anima saremo in grado di eh, appittare il riscaldamento eh, comunque potremmo ah, una, una limousine riscaldata <ride> comunque ehm, si può si può anche ehm, come vedete qui si, si possiamo possiamo darle i soldi solo che è inutile quindi non lo facciamo e qua è tutto e con i resti potremmo avere una bella vacanza oppure eh, creare un campo da baseball per i ragni Non so se, se, in, se intende un, un campo da baseball fatto di ragno o per i ragni Mi che questa... Ha fatto una... una... Che poi lei le è enorme rispetto agli altri anni però vabbè. Oh, e eh, sì. questo è l'ultimo, l'ora di cena. Bene, ne ho abbastanza di quello. E l'ora di cena non è vero? <ride> Ok hey, Vedi vedi qui Concentra vabbè non è ghiacciato è Beh, non importa tanto Marco vai fetti di Marco adesso muori Marco tu, tu, tu, tu Tagliamo staspe... fino all'ora di cena Ok siamo tornati qui Adesso è l'ora di cena Tra poco. In effetti dove Sono le sette Diceva, è l'ora di cena no per nulla mancano due ore però è <ride> fame quindi è sempre l'ora di cena quando fa peccato che a noi non mancherà nulla invece va bene va bene puoi va bene. tencare anche i danni cioè se è provato, sì, ok sì, sì, sì. mi sa che quello è un one shot tipo Sei ancora vivo oh il mio animaletto sembra che sia l'ora del dessert bruh eh? Un telegramma dagli spy. dai, da dai ranghi delle rovine. Cosa? Stanno dicendo che... che ti hanno visto e... Anche se sei.. Anche se sei.. come si dice? Tirchio. Eh, non hai mai fatto del male a nessun rango. Oh, questo è stato tutto un fraintendimento. Eh no. Sì, non avevamo abbastanza soldi, non abbiamo mai pagato i, i, i ranghi, veramente. Pensavo che stessi... che fossi qualcuno che odia i ranghi. La persona che ha chiesto per quell'anima. Devono, devono aver inteso un, un altro umano In maglia righe Probabilmente Assume. un carcerato <ride> No, no, av scusa avranno tutto, sbagliato Scusa giusto. per uh, il casino Guarda, facciamo così Ti faccio, un, faccio una proposta Puoi tornare indietro qua, Puoi tornare indietro quando vuoi Senza nessun costo <ride> Ti riporterò qui potrei giocare di nuovo con il mio animale aua, aua, aua. scherzando adesso ti risparmierò. ora attacca <ride> next, niente ovviamente aua, aua, aua. è stato divertente ci vediamo mm -hmm. caro see you again. no non lo fare mai più Marco o ti denunzio alle autorità non Friend, locali smetti il poster oh. è un poster del, dell'ultima performance di Metaton. <ride> Una storia tragica eh, di due star-crossed, che vuol dire? Ah, no. tipo due anime gemelle, probabilmente, eh, tenute a distanza da, dalle onda, cioè, dal destino. Easy. Sembra che sia quasi ora della performance. Beh, dovremmo andarla a vedere, non pensi, Marco? Eh, no, Eh. eh, eh Aspetta, non ci vuole uccidere. Oh, quell'umano! Eh, non mi ricordo la voce di Metal. Ah, sì, oh, me quell'umano! Me, me, me la ricordo, me la, È me la ricordo. È tipo da Showman. Potrebbe essere! Il mio vero amore, <ride> lui sta guardando verso lo schermo e dice: Aiutami! <ride> no, <ride> no, no, no, no! Non ti avvicinare, che sei tre volte più grande di me. Questo mm. non lo leggo. <ride> Please run away. <ride> and adesso morirai tanto ora è davvero triste <laughs> you're gonna die cry cry cry so sad it's happening oh well la <laughs> sera cadente so sad così triste che andrai nel dungeon Le, nelle ruote cioè in sotterranei sì. Bene, Toodles. <ride> L'ho fatto apposta a mettermi la sapevo che avrebbe fatto così. Oh no, che cosa farò mai? Il mio amore è stato. è stato mandato nel, nelle, so, nelle sì, nei sotterranei. nei sotterranei con dei puzzle così. Eh, così. vabbè, <ride> così difficili che il mio amore morirà sicuramente. <ride> oh cielo, abbi pietà uh, L'orribile labirinto colorato mm -hmm. ogni, ogni colore, ogni tile, vabbè, ogni colore ha una sua statistica funzione Per esempio quella verde fa, uh, fa un, un suono e poi devi combattere un mostro Quelle rosse, aspetta un secondo non abbiamo già visto questo puzzle circa 100 stanze fa <ride> è vero ti ricordi tutte le, le regole non è vero? Sì. Bene non allora non perderò il tuo tempo in eh, ripetendole Oh e eh, tu dovresti sbrigare Perché se non lo fai cioè se non completi il puzzle in 30 secondi sì. Verrai incenerito da questi da queste spirali di fuoco Ah! Oh, ah, ah! il Mio povero amore è riempito di. di... No, sono così pieno sono, di.. Sono così pieno di. come si dice? Aspetta? Ce l'ho ce l'ho ce l'ho. Uh... Tipo disperazione, di vabbè. Però non uh -huh. riesco a smettere di. di ridere <ride> Buona fortuna, caro. Allora, questo è possibile, è possibile fare questo puzzle. Il problema è che è molto difficile, non troppo più Ok, di dai, mi posso tutto qui Oh no Oh, sono così dispiaciuto Sembra che tu abbia finito il tempo Ecco che arrivano le fiamme, caro stanno avvicinando si sì, stanno avvicinando oh mio qualsiasi qualche secondo attento ti salverò sto creando il firewall adesso ecco arrivo sul firewall <ride> Letteralmente. Oh no! Come è potuto <ride> succedere questo? Sono stato ancora una volta sconfitto dal dal brillante, dalla brillante dottoressa Alfess. Ok. <ride> C -c -c te. E poi... That's right. Esatto. Andiamo Metaton. Arrenditi. Non sarai mai in grado di sconfiggerci. Non finché lavoriamo insieme I tuoi puzzle sono finiti Ora torna a casa e lasciaci in pace Puzzle finiti Alpis, cara Di che stai parlando? Hai dimenticato che cosa fanno le... le... Oddio, le, le piastre alle verdi Fanno un suono e poi dovrai combattere un mostro Beh, caro, quel mostro sono io Uh, mi sa so che il primo tile no, guarda, è verde quindi è impossibile Ma non <marx2> è impossibile ehm. YELL mmh. uh, <disabled> Tu urli controllare? No non posso, non importa È finita caro, di addio E' quello il tuo telefono? Meglio se rispondi <itas> Ehi, hey, hey, ehi, lo so che sembra brutta la situazione, ma non ti preoccupare. C'è un'ultima cosa che ho installato tutto il tempo. Vedi quel bottone giallo? Vai, vai, sul telefono, eh, premi Act, premi AG in vabbè. E premilo. Giallo. Premi il bottone giallo. Il, il telefono sta eh, ragionando con la presenza di metà. Oh! Quella luminescenza gialla! Oh! Perché hai sparato, non devi sparare. Oh! Mi hai sconfitto! Come può essere? Come puoi essere più, più forte di me? Eppure io pensavo, eccetera. Addio. Eh, questa è l'ultima trasformazione, quella gialla. Sembra, sembra che sei riuscito a sconfiggerlo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Tutto grazie a te. No. <ride> Cosa? Uh, no, intendo... Uh, sei tu che hai fatto tutto quello. la parte figa? Io ho soltanto scritto qualche programma stupido sul tuo telefono. <ride> so che può sembrare strano, <ride> ma... Posso dirti qualcosa? Prima di incontrarti non pensavo... Non, diciamo, non, non mi piacevo più di tanto Per un sacco di tempo pensavo di essere Diciamo Un, un fallimento mm, sì. diciamo. Cioè Pensavo di non poter fare nulla Senza Senza finire a deludere tutti ma, ma Guidarti mi ha fatto sentire Un sacco meglio Riguardo a me stesso Quindi grazie per Grazie per Ah, grazie per avermi ti fatto aiutare. Mm, mm, mm. Comunque. <ride> siamo quasi al core. Uh, è giusto... Cioè, è appena, appena dopo... MTTT è dopo il il Metatolo resort. Andiamo, finiamo là. I... Report. Resort. Report. <ride> Report. -re non report sai, qui c'è tipo una parte che eh, bisogna fare così mm, Però, yes, yes. Um, ah quindi si può fare anche il puzzle sì, oh, si si no. può fare il puzzle aspetta cosa sta qui? ah <ride> lmao qui stanno i tizi dell'altra l'altra volta uh, r3, ah ti ricordi il mio nome ehi, hey, ti sei ricordato il mio nome? l'hai fatto? Sì. cosa? ti sei ricordato? come posso essere così, così facilmente sconfitto? non me lo ricordo bene però l'ho visto oggi anche se non te lo ricordi non importa come basta di mettere sì. Sì. non li devi dire su, basta dire sì. ok allora seans hey vai, vai, vai in quel vicolo diciamo spaventoso sulla destra per, a, per delle belle offerte? no non ce la freccia pure <ride> <ride> Vai, vedi se devi eh, comprare qualcosa Junk food, junk food. Veramente junk le pod. cose importanti stanno dall'altra parte Le, mao. le cose schifose sì, stanno là. Eh, Parla con seans eh. Ho sentito che stanno dal nucleo Che ne pensi di mangiare un po' con me prima? Yeah. Bene, grazie per, per esserti trattenuto parte conosco conosco una scorciatoia non puoi andarci senza senso esatto. bene eccoci qui quindi la tua avventura è quasi finita eh? devi essere do, devi davvero andare a casa ehi conosco okay. il sentimento buddha <ride> Budo. amico amico comunque Magari qualche volta è meglio prendere quel che ti, ti viene dato. Da la duccia già quel cibo. Amici. Eh, eh, amici, eh sì. Eh, eh, qualche devi fare? E eh, quel che devi fare davvero ne vale la pena? Io guardo l'altra parte. Pure di sa che non è. Ah, dimentico te. Sì, sì, io sto guardando no, no. un'altra un parte in continuazione. Faccio il tipo per te, ragazzo. Ehi. Hey. Fammi tirare contro una uh, cos sentinella. Cosa senti? Aspetta. Mm. Vabbè, uh, quindi sono una, se una sentinella, mi sa. Eh, sì. Nella, nella forza di Snowden, giusto? Mi siedo laggiù e guardo se ci sono umani. È abbastanza noioso. Fortunatamente, profondamente nella foresta c'è questa enorme porta bloccata. Ed è perfetta per uh, praticare i, le battute knock knock. Uh, quindi un giorno uh, le, è una battuta. Un sì. knocking them out. Vabbè, sì. Come sempre, li manda fuori giù gioco, come sempre. Pusso sulla porta e dico Toc toc E all'improvviso dall'altro lato Sento la voce di una donna yeah. Qui io naturalmente rispondo Piatti Piatti chi? Mi piace che parla vocina Piatti una vera ah, Una vera is, la, la battuta che è This is a very bad sì. joke ah, This is a ba very bad joke quindi inizia a bubare con, con uh, risate diciamo. come se fosse la migliore battuta che, che si in, in cento anni quindi continua a mandare battute e continua a ridere è la, la migliore audience che abbia mai avuto <ride> anzi come Bengepa cioè, poi non è un granché eh, Povero si, si arrabbia dopo una dozzina di, di battute lei busta solo porta e dice toc toc, e dico chi è? vecchia signora vecchia signora chi? oh, pensavo non potessi eh, ho ah, lady ah. non sapevo sapessi fare lo yodel okay. wow non c'è bisogno che io lo dica ma questa, questa donna era davvero brava Abbiamo continuato a raccontare battute per, a, per ore. Alla fine ho dovuto andarmene. Papyrus diventa un po' scontroso senza la sua storia, la sua storia prima del dormire <ride> <ride> Ma continua... Ma mi ha continuato di tornare, cioè mi ha detto di tornare. Quindi l'ho fatto. E l'ho fatto ancora, e l'ho fatto ancora Comunque non è il bedtime, nel senso che la, la, la dice di notte, ma papà, non dorme mai la ventana so. E adesso è, diciamo, una norma Fare battute brutte attraverso la porta Sono, È una... è la legge No, nel senso... È, ah, sì, è finissimo Sì, cioè, sì Un giorno però Ho notato che non stava più ridendo così tanto ho chiesto che cosa c'era che non andava e, e mi ha detto qualcosa di strano Se un umano attraversasse questa porta Potresti promettermi qualcosa? Guardalo, proteggilo Guardalo e proteggilo Cioè Vabbè sì, guardalo e proteggilo Lo farai, non è vero? Ora Odio fare promesse E questa donna Non so neanche il suo nome Ma... Qualcuno che, che, ama, cioè, che le, ama veramente le mie battute orribili Ha un'integrità a cui non puoi dire di no Capisci quel che sto dicendo? La promessa che ho fatto a lei eh, Sai cosa succederebbe? Ah, sai se cosa sarebbe successo niente, se non avessi detto, detto niente? niente. Amico Saresti morto. Dove saresti adesso? Well, ok. Ehi, sorridi un po'. Sorridi un po', Buckro. Su, stavo scherzando. E comunque, non ho fatto un attimo lavoro proteggerti. Insomma, cioè, intendo. Guardati, non sei morto una, una singola volta. Sì, certo. Beh, diciamo. Che cosa dovrebbe significare? Non ho sono... ho torto? Mm. Diciamo che sono appena morto. Non lo sa, Sans E va verso le piante. Deve pisciare. Beh, è tutto. Prenditi cura di te stesso, bimbo. Perché c'è qualcuno a cui importa davvero di te. Probabilmente la, la signora era Toriel. Lo è per forza la, la grande porta nel... Non Dove è, vero, Dov è finito? <ride> uh, eh, parliamo sì. con gli NPC. No, andiamoci. Addio. <ride> <ride> Addio personaggio secondario, inutile tra l'altro. Guarda quanti que personaggi secondari. Però questo è un Guarda quanti personaggi secondari. Ok, con te non ci parlerò ancora morto. Oddio. Oh, <ride> I personaggi secondari? Vai, ah saldo. sì. Ok, ehm... Um... ok, a ah, quanto sì. siamo? 34 minuti con i tagli Sì, direi che è una buona Tanto alla fine il taglio era uno Ed era qualche minuto qui. Bene, quindi nella prossima parte continueremo ad andare avanti Verso il nucleo Quindi iscrivetevi se non siete qui iscritti Mettete mi piace, commentate, condividete il video Rispondete al sondaggio, ci vediamo alla prossima Ciao! Ciao